voglia di fare musica musica. Ciao! Come state? Oggi vi porto a scoprire un altro pezzo del mio viaggio in Francia Guardate dove sono e dove vi porto Beh, oggi vi parlo di chiuse sono precisamente ad Agde e perché vi porto qui in queste chiuse? Beh intanto perché secondo me a livello architettonico è sempre bello eh, vedere insomma, dove le barche possono navigare nei canali e attendere il loro turno per passare e aspettare che l'acqua salga e scenda per poterci navigare. Intanto questo porta il, è il canale du Midi che collega l'Atlantico al Mediterraneo. Sono qui ad Agde perché qui ad Agde si trova l'unica chiusa circolare come potete vedere è costruita nel 1676 in pietra vulcanica e, ed oltre a essere diciamo così, un monumento eh, non solo tecnico ma è l'unico anche ad avere tre vie quindi una serratura molto particolare. Una? due e tre, questa qui è le mie spalle per tre quindi sono le diciamo così serrature che vanno ad aprirsi e tre sono le zone e i luoghi che ci portano queste, questi canali. Allora, se vedete quindi guardando proprio laggiù in fondo, se si apre quella chiusa praticamente eh, si va verso Marseillan hey what happened? Se si apre questa chiusa ci spostiamo un po', quindi a ore eh, e mezza praticamente, se guardiamo un orologio, no? eh, andiamo verso Agd, invece alle mie spalle andiamo verso Set, quindi andando verso Set in realtà andiamo verso lo stagno di Tau e che nonostante essere più vicino al mare, è come se mi cascano i pezzi addosso, è comunque un po' più in alto. Eh, peccato, peccato che al momento non ci siano imbarcazioni che insomma, utilizzino questa chiusa circolare comunque sia non è l'unica chiusa circolare in Francia perché ce n'è ancora un'altra ma questa qua di Agde è la più, eh, diciamo così, più vecchia adesso andiamo a fare un giro quindi vi invito a seguirmi perché andiamo a fare due passi lungo il canale, eh, un canale che è soprattutto il canale Lumidì negli anni addietro, quindi 1600 anche prima insomma dove noi andremo a passeggiare a piedi in realtà lì ci passavano i cavalli perché erano proprio i cavalli a trainare le barche sul, sul fiume mi sento un po' un cavallo no in realtà non lo sono ma era per farvi vedere che su questa strada i cavalli nell'epoca antica trainavano praticamente le barche non barche come queste perché ai tempi erano barche per il trasporto delle merci e quindi loro percorrevano questa strada avevano legato con delle corde le barche e le trainavano ed era insomma un bel percorso oggi invece ci sono altre barche quelle a motore quelle dicevamo imbarcazioni sia per viverci sopra dentro che per insomma, solo i viaggi all'interno del canale Ebbene, barche che in questo caso, eh, quando trovano il loro posto, utilizzano questi pali per poterci attaccare, insomma, quella che è la cima, la fune e poi tenere ferma la barca per tutto il tempo che vogliono. Devo dire che siamo giunti alla fine, no non è vero, in questo caso il Canal di Midi si butta nel Leroy, Leroy che poi insomma qui a mia eh, sinistra, eh, prosegue il suo percorso per arrivare fino allo stagno di Tau, eh, quindi verso Sette, lo stagno che vi ricordo, oltre a esserci fenicotteri rosa, è una zona dove eh, allevano le ossiche. So, non lo so se tornare indietro a fare l'altro pezzo del canale 2MD o proseguire di qui dove ci sono anche tante panchine e vedere insomma dove mi porta magari verso lo stagno di Tau potrei fare così, nel frattempo vado anche a vedere se da dietro posso magari noleggiare la prossima volta una canoa piuttosto che un windsurf no ma qui il windsurf sul canale lo vedo un po' male, facciamo solo la canoa, va bene, ci sto ok, basta Vabbè liberi ma sono preso, molto piatte, quindi eh, anche con il minimo indispensabile perché non è che portati di tenerti in tutto di più. Eh, Gioco del peggio. <ride> avrei sempre voluto addirittura acquistarne una poi mi sono detto, sì, papà mica posso andare là per forza a viverci sempre. Però anche fare le vacanze, insomma, non sarebbe male. E quindi questa curiosità è rimasta e veramente ogni volta che ho la possibilità vedere un canale con delle imbarcazioni, delle chiatte così dove ci vivono mi fermo delle ore a guardare anche come le hanno realizzate, cosa ci hanno messo sopra e un po' come le vivono ma non è essere curiosi e controllare dentro le case delle persone è proprio vedere modi diversi di vita e come alla fine la gente si eh, rispecchia e magari si pone di fronte a, in questo caso, delle case molto più ridotte, ecco. E io invidio anche quelli che in qualche modo ogni tanto riescono a ridimensionarsi e a togliere un po' di cose superflue. sì questo da un, da un lato sì della roba parte per me forse non è proprio tutti la pensano così eh canale di midi magari sarà meta di uno dei miei prossimi viaggi a portare anche una barchetta e facci il canale di midi venite venite non ho deciso di comprare questa barca così la prossima volta vi porto tutti insieme a fare il giro del canale di midi vi piace? non è male qualche lavoretto ma poi tutti insieme ci possiamo andare va bene? Chiama anche il del soleil se lo posso. mi ha anche dato un attimo di tregua per cui io vi saluto spero che questo piccolo viaggio all'interno della chiusa all'interno del canale di Midi vi sia piaciuto con la speranza di poterlo continuare un'altra volta magari in bicicletta piuttosto che sul battello e allora vi auguro una buona giornata come sempre ci rivedremo molto presto À la prochaine fois